Ciao sono Marco, sono a Passeggio all'Aperto in un posto fantastico, se segui i miei video eh, mi avrai spesso visto insieme al mio fedele amico a quattro zampe che oggi non c'è perché l'ho invitato ma lui ha detto che aveva altro da fare quindi oggi sono qui da solo e sono venuto praticamente apposta in questo mio ufficio, io amo definirlo così perché voglio condividere con te una riflessione scaturita da un libro e che mi ha ricordato un altro libro che ho letto tantissimo tempo fa. Quello che ho letto tanto tempo fa era Tu S.P.A. In pratica un libro in cui, se non ricordo male, si paragonava un po' una persona come un'azienda e nel libro che ho letto di recente, o meglio sto leggendo, eh, in questi tempi. Eh, si parla di della persona come se fosse veramente un'azienda ma di fatto poi se ci pensi un'azienda è una persona persona giuridica mentre tu, io, noi insomma siamo persone fisiche e non c'è molta differenza tra la persona giuridica e la persona fisica salvo che una è virtuale e l'altra è veramente fisica e questo questa lettura mi ha portato a delle riflessioni, la riflessione è com'è il tuo brand, com'è il tuo marchio, com'è che ti fai riconoscere, perché vedi, se tu sei per esempio una persona poco puntuale è come se fossi un'azienda poco seria, se tu sei una persona invece di parola sei ritenuta un'azienda più seria e di fatto ognuno di noi viene effettivamente riconosciuto in base alle azioni che compie o che non compie, e com'è il tuo brand, come ti fai riconoscere? Era questa la riflessione, ogni azione che noi facciamo è un eh, qualcosa che noi eh, comunichiamo al pubblico, anche quello che noi non facciamo, azioni per esempio che sono necessarie e non le facciamo, queste vanno a dare un'immagine di noi alle altre persone e ci inquadrano come un'azienda così così invece ci sono azioni che noi facciamo e che ci vanno a definire come una azienda più seria l'invito è quello di oggi a curare meglio il tuo brand ti metto qui di lato perché sennò poi ho paura che il sole ti vada in faccia ti dicevo l'invito è quello di curare meglio il tuo brand perché è l'impronta che tu lasci e attraverso la quale tu vieni riconosciuto o riconosciuta. Questo era l'invito di oggi, spero che possa esserti di aiuto questa piccola pillola che poi in realtà è una riflessione che ho voluto condividere con te. A me non resta che salutarti, io sono diretto in una destinazione molto bella oggi, ho deciso di andare su una cima molto alta e sarà bello. Oggi è veramente bello, è una giornata fantastica. Ti saluto con un abbraccio.